Allora, buonasera a tutte, non so, ditemi, datemi un segno chi, se ci vedete, se siamo live con Franca Rame, penso di sì, sì, mi sto vedendo, ok, buonasera a tutte e a tutti, e... da Avanguardia Femminista, da me, da Zaccaria, abbiamo da Londra Filomena Campus, e oggi ricorderemo e parleremo uh, di Franca Rame. E, um, voglio fare soltanto una, um, una breve introduzione, perché io ho lavorato dal 2011 uno spettacolo, chiamiamolo Denuncia. Eh, buonasera, vediamo Olimpia. Eccola, ciao Olimpia. Buonasera Olimpia, perfetto. Ehm, praticamente eh, ho lavorato a Franca Project dal 2011. Allora, eh, presento l'ospite che è con noi, Filomena Campus da Londra, è una vocalist, jazzista, compositrice, accademica, regista teatrale, eh, viva a Londra dal 2001, originaria e sarda, eh, e è vincitrice del premio Marta Carta e premio Navicella e, eh, ha, ha collaborato con uh, noti jazzisti come Paolo Freso, Antonello Salis, Simon Parker, Nino Murgia e, e, e è laureata in lingue e letterature straniere e poi vi daremo anche il link di, di Filomena e il sito e, e sta facendo un lavoro importantissimo su Franca Rame perché sta facendo un dottorato uh, di ricerca alla Royal Central School of Speech and Drama praticamente di Londra. Poi Filomena ci racconterà anche il suo lavoro su Franca. Molto brevemente, faccio soltanto proprio un, una breve. Carellata su Franca Rame Franca Rame nasce in provincia di Milano eh, a Parabiago in realtà non a Parabiago ma a Villa Stanza quindi una frazione del comune di Parabiago il 18 luglio del 1929 Franca ha uh, origini eh, mh, proprio teatrali antiche nel senso che la sua famiglia appunto erano degli attori e, e, e la storia della sua famiglia affonda Uh, il teatro fino a 1600 la commedia dell'arte. Franca inizia a recitare da subito, a tre anni lo dice anche lei, facendo la Genova di Bramante, e, e vedremo che mh, se, in un primo momento, uh, Franca Rame farà delle cose diciamo un po' più leggere, eh, inizierà poi il suo percorso di teatro eh, impegnato sia sociale che politico. Quindi eh, Franca è unica in questo genere perché eh, nessuna né prima né dopo di lei fa questo tipo di teatro eh, e quindi eh, vediamo che tutta poi l'arte di Franca Rame è eh, portare i temi eh, che, che più le ha a cuore, quali il femminismo, quali le lotte operarie, quali anche la lotta politica e la, lottica, la lotta sociale praticamente nel teatro. Dalla condizione della donna, dalla condizione di sveglio, poi vedremo che ehm, Filomena ci, eh, ci dirà ancora meglio attraverso anche la sua ricerca quello, quello che è stato il lavoro di Franca Rame e, niente, poi riprenderemo Franca quindi voglio lasciare la parola a Filomena eh, troverete eh, qualche difficoltà abbiamo qualche difficoltà dell'audio da, da Londra ma questo diciamo ci piace perché rendere ancora più l'idea esterofila e quindi ecco chiedo a Filomena di raccontarci del suo lavoro e del lavoro su Franca e a voi eh, poi se avete delle domande risponderemo a tutte le domande che ci farete grazie a tutte e saluto tutte le donne che ci stanno seguendo grazie grazie Grazie Dale, scusate c'è un ritardo, quindi io mi vedo nel video parlare dopo qualche secondo, quindi è un pochino strana questa cosa. E grazie per questo invito mi fa molto piacere parlare della, della mia ricerca qui a Londra del lavoro su Franca Rame e spero mi sentiate bene ho visto c'era qualche problema di audio prima, eh, fateci sapere così possiamo magari Sì, sera Claudia sente l'audio disturbato non so se è il mio, chiediamo uh, Claudia sì, senti il mio, il mio audio disturbato perché ieri avevo questo problema non so sì, perché, se no... Devo... Adesso ti sento ah, no, so. bene. Ok, perfetto, sole sente bene. Ok, sole ci sente bene. Ciao a tutte. Eh. Saluto anche le mie. la, la mia amica avvocata, Matilde. <ride> avvocata, ciao Matilde. E le compagne della, della Roberta, Valentina, Sofia, tutte le donne. Ok. E, e, e Claudia, mi, mi senti bene oppure no? Mi sembra di sì, ma adesso meglio. Ok, grazie, Claudia. Grazie, bene. Lasciamo la parola a Filomena, grazie, Claudia. Bene, e, innanzitutto, che bello il nome Avanguardia Femminista! Mi piace molto, e ce n'è tanto bisogno. Insomma, perché io credo che, che stiamo vivendo un momento in cui c'è bisogno un po' di unità tra le donne, no? di starci vicino e di cercare di realizzare quello che, che tante come Franca e tantissime grandi femministe hanno fatto per noi dagli anni 70. Quindi un po' vuole essere anche un appello a quello di oggi a care sorelle, uniamoci, stiamo vicine e cerchiamo di, di, di attuare questi cambiamenti. Insomma, e questi giorni sono stata coinvolta in una campagna, ho firmato, sono tra le 100 persone che hanno firmato una campagna. Per il cambiamento della definizione di donna nel dizionario Treccani, la campagna è stata creata da Maria Beatrice Giovanardi, che l'ha fatta prima a Londra, dove l'ho conosciuta. Eh, la stessa situazione era successa con il dizionario di Oxford, che ha cambiato la, i, i sinonimi di donna, che, che sono veramente un insulto, devo dire eh, per cui insomma vi sento un po' attivista, mio malgrado nel senso che anche oggi ho saputo è uscito un articolo su, sulla Nuova Sardegna ad esempio, mi fa piacere diventare quello che Sara Ahmed chiama eh, The Feminist Killjoy, la guastafeste femminista, lo so che rompiamo però dobbiamo continuare a farlo anche con orgoglio perché purtroppo ci troviamo ancora a dover affrontare delle battaglie che non abbiamo ancora vinto, siamo oneste, dobbiamo assolutamente accettarla questa cosa e, e, e, e combattere insieme, sia da vicino che da lontano. Io sono a Londra, vivo qui da vent'anni, sono qui dal 2001, sono sarda di origine come diceva Dale, e poi nel 2001 eh, mi sono trasferita eh, per frequentare un master di regia teatrale qui all'Università Londra, e allo stesso tempo ho iniziato a fare concerti. Sono prima di tutto sono una musicista jazz, sono una regista teatrale e poi accademica. Ecco, così sappiamo chi è questa. <ride> Vivo qui appunto dalla Sardegna, mi sono trasferita in un'altra isola un po' più grande che, che la Gran Bretagna e, e lavoro qui appunto come musicista jazz, o canto jazz, o la mia band, facciamo tour, li facevamo ancora per un anno, siamo fermi tutti come pazzi, e mi occupo appunto di regia teatrale, anche lì che ho conosciuto il lavoro di Franca Rame e Dario Po, ma soprattutto all'università, perché il lavoro di Franca Rame e Dario Po è studiatissimo all'estero, eh, ci sono tantissimi testi, i corsi includono i testi di Franca e Dario, Franca è molto conosciuta ad esempio con la collezione che qui è tradotta come a woman alone, una donna sola che raccoglie moltissimi dei testi sia di tutta casa, letto e chiesa che parliamo di donne e, e quindi sono studiati, io curai la regia nel 2012 di, di, questa, di alcuni monologhi della collezione in inglese ehm, Ebbi la fortuna, uno dei motivi per cui mi occupo di Franca Rame, è che eh, come Dale ho avuto la fortuna di conoscerla questa donna. E una volta che si conosce una persona come Franca Rame, poi è difficile restare indifferenti. Cioè siamo fregate, nel senso che adesso io, almeno io sento la responsabilità di dover portare avanti il suo lavoro, perché, eh, perché bisogna farlo, perché non si può far finta di niente, e relegarla nella memoria del teatro italiano e qui sta anche il problema e il fulcro della mia ricerca che in questa memoria della narrativa teatrale in Italia ma in buona parte anche all'estero ci stiamo dimenticando di Franca nel senso che eh, moltissimi testi eh, adesso parlano del teatro di Dario Fo e questo non possiamo permetterlo perché loro un, il loro come sappiamo era un teatro fatto insieme eh, in tutti i modi, era, era un, una coppia d'arte, era un business di famiglia, per cui eh, considerare soltanto il teatro di Dario Foy è limitativo, e soprattutto visto quanto Franca si batteva per la condizione della donna, eh, anche lei rientra in questa condizione della donna, nel senso che la marginalizzazione del suo nome non è casuale, il fatto che venga definita come la moglie di non va bene non si può accettare e quello che lei definiva ironicamente ma non sempre eh, che diceva sono stanca di fare il piedistallo del monumento ecco io con la mia ricerca vorrei celebrare il monumento franca rame per una volta eh, riconoscerla come artista a sé stante quindi analizzando tutti gli aspetti del suo lavoro che erano tantissimi perché lei non era solo un'attrice lei era una drammaturga, le scriveva i testi come li scriveva Dario, poi si aiutavano a vicenda, magari uno lo scriveva Dario e lei lo aiutava con l'editing, a cambiarlo, modificarlo e la stessa cosa faceva Dario con i suoi. Lei era anche regista, lei era attivista, aveva un lavoro sociale pazzesco con soccorso rosso ma non solo, ha fatto veramente di tutto per la tossicodipendenza, per l'uranio impoverito, per i disabili. Per tantissimo per le donne e Franca Rame era anche archivista e ci ha lasciato questo regalo bellissimo che è l'archivio Musalab a, a Verona che, che veramente è una cosa talmente preziosa eh, che dobbiamo assolutamente proteggere perché l'archivio, come dice Diana Taylor nel suo libro l'archivio e il repertorio è fondamentale cioè, un, un, ci sono dei documenti che testimoniano il lavoro e soprattutto è un archivio che ha creato eh, certinosamente in maniera mh, molto attenta da Franca stessa che collezionava tutto da, da, dagli articoli, le foto, gli appunti su un tovagliolo scritti da lei o da Dario, eh, i manoscritti con le correzioni, per cui è veramente una fonte preziosa e so che anche molto materiale, e contenuto alla fondazione forame a gubbio quindi sono due realtà che bisogna assolutamente proteggere ma anche divulgare bisogna far sapere alla gente che esistono questi ehm, meravigliosi posti che bisogna visitare che bisogna proteggere che bisogna usare anche ad esempio, ad esempio anche se per gli studenti qui che studiano il loro teatro avere la possibilità di accedere all'originale non sarebbe male, o ai video magari con i sottotitoli in inglese, ecco c'è un lavoro da fare diciamo, infatti sono contenta che insomma sia Matteo Fo e Marisa Pizza in questo stiano anche aiutando perché la mia ricerca che si basa a Londra, io fa, sto facendo un dottorato di ricerca che ho iniziato a ottobre, quindi è ancora, ancora una bambina questa creatura che sto, che sto curando, e, e nasce però in collaborazione con quelli che sono i documenti, quello che, che, che resta oggi. Il mio discorso sarà una pratica femminista, quindi non sarà, non sarà solo teoria accademica, che è quello che qui richiedono veramente tanto, che, che va anche bene, perché c'è bisogno di prendere le distanze e contestualizzare il lavoro di Franca. E in questo, ad esempio, ho passato gli ultimi mesi a studiare il femminismo italiano che io non conoscevo bene, devo essere onesta, non sapevo di tutti i movimenti eh, e tra questi ne ho identificato due in particolare da mettere in conversazione con il lavoro di Franca Rame, che sono, eh, diciamo che ho scelto, secondo me, almeno da quanto ho capito, si è creato una sorta di scisma nel femminismo italiano, perché negli anni 70 c'erano centinaia di movimenti e diciamo che c'è una, una parte dei movimenti che si occupa delle battaglie, di andare in piazza, di chiedere delle leggi per i diritti delle donne, l'aborto, il divorzio, la, la legge contro la violenza sessuale, in cui Franca ha partecipato veramente tanto. Dall'altra un femminismo più filosofico, delle femministe della differenza, che cercava invece, cerca tuttora, perché forse il femminismo che poi è sopravvissuto fino ad oggi, eh, di cambiare la società, fare una rivoluzione sociale attraverso il linguaggio, attraverso il riconsiderare quello che è il mondo. Insomma, abbiamo questo mondo che è uno e la donna, così la costola, viene inserita nel mondo dell'uomo. Si parla di umanità, di uomo, di umanità, ma si intende il mondo maschile e la donna fatica, lotta per essere inclusa. Le femministe della differenza non vogliono essere incluse, ma riconosciute per quello che sono nella differenza sessuale di donne, con i nostri desideri e le nostre esigenze, cosa giustissima, e un lavoro giustissimo da fare anche in termini di linguaggio. Ecco perché non dobbiamo mai arrenderci quando ci, si viene definite come maschi o al maschile. Io non lo accetto più, basta, diventerò la guasta festa e più rompiscatole d'Italia ma ehm, eh, bisogna fare sì, e se volevo dire due cose Filomena innanzitutto hai citato, ecco mi sono dimenticata, salutiamo tanto anche Mattia Fo che è presidente della fondazione eh, da, eh, Franca Rami Dario Fo eh, che è sempre molto carina sia con me che, ma penso anche con Filomena la bellissima Maria Teresa Pizza io la chiamo l'angelo della regina di Franca Rame, veramente un angelo in tutti i sensi. E riguardo a quello che stavi dicendo tu, infatti ecco, c'è Stefania, Anarchica il linguaggio importante, salutiamo Anarchica, tra l'altro è uscito il libro della Morgia con la copertina di Stefania e c'è il libro di Stefania, smettetela di farci la festa. E, il linguaggio importante perché in questi giorni... C'è stato un, un dibattito ancora su quello che è stata la presa di posizione della direttrice, perdon, direttore d'orchestra no, no, Venezia. Come si fa a chiamare lei? E quindi c'è stata un po' una scissione perché alcune sono d'accordo, altre no. E, e quindi ecco, uh, volevo riprendere un attimino la fila di quello che stavi dicendo e ti lascio la parola, Filomena che dicevi che tu romperai su questo su quest aspetto esatto. della lingua. Esatto, sì, sì, e, e vi cito uno dei motivi per cui faccio questo lavoro è appunto per elevare, diciamo, il nome di Franca Rame, che è stato un pochino messo da parte, per, e parlare della, di, di Franca, la, la mia ricerca si chiama Liberate Rame, che funziona anche in inglese con liberate rame, e si rifà anche al concetto di liberazione, liberazione della donna in particolare, Ecco perché ho analizzato ad esempio nell'ultimo periodo cosa significa liberazione della donna, sia per il movimento di liberazione della donna, il movimento femminista che è nato negli anni 70, a Roma, che ha creato la casa di via del Governo Vecchio, dove Franca fece anche uno spettacolo per aiutare a raccogliere fondi perché era un palazzo che loro avevano occupato ma cadeva a pezzi era conciato malissimo. E dall'altro lato la liberazione secondo il femminismo della differenza. Devo dire che ho trovato tantissimi elementi che utilizzerò per analizzare il lavoro di Franca. Il motivo. Vi leggo una citazione, eh, vediamo se la trovo, eccola qua. Di una professoressa e scrittrice accademica, Marga Cottino-Jones, che in un articolo scrive: Franca Rame è una importante performer, attrice, drammaturga, eppure ogni volta che il suo nome viene citato è sempre preceduto da quello del marito. Ora è chiaro che questa non è una ricerca mh, contro Dario Fo, perché è impossibile, cioè. <ride> Per me Franca Rama e Dario Posto sono un po' una cosa sola. E soprattutto il loro teatro eh, è prezioso proprio perché è fatto di un co contributo di questi due artisti pazzeschi. Non dimentichiamo, come diceva Dale, Franca era anche nata in una compagnia, era nata in teatro, a otto anni già stava sul palco, a tre anni già faceva l'Angelo in un altro play. Per cui Franca aveva nel DNA assorbito il fare teatro le tecniche di improvvisazione teatrale che i, i, gli attori utilizzavano seguendo un canovaccio non un testo finito scritto una capacità pazzesca che le ha insegnato a Dario per cui ci sono moltissimi elementi del lavoro di Franca, delle sue origini, delle sue capacità, che bisogna riconoscere, perché sono quelle che hanno arricchito e creato quello che oggi è studiato come il teatro di Dario Fo e di Franca Rame. Quindi eh, so che anche Matteo Fo è molto interessata ad avere sempre il nome di Franca Rame vicino a Dario Fo, quindi è importante, in questo ci sarà tutto il supporto anche dalla parte inglese, ecco, in questo senso. Mi succede spesso anche con gli studenti che chiedo, conoscete Dario Fo quando gli faccio dei corsi, faccio sempre delle lezioni su Dario e Franca, quasi tutti gli studenti conoscono Dario Fo, quasi nessuno conosce Franca Rame, soprattutto se io non associo il nome a, a Dario Fo. Quindi secondo me ecco perché è importante che nella narrazione teatrale venga riconosciuto il nome e questa sarà la mia ricerca che mi occuperà quattro anni quasi full time, per cui... Ho il tempo ovviamente per i concerti, per un po' di insegnamento e spero qualche regia, però la mia ricerca è anche pratica, quindi non sarà soltanto un lavoro accademico, ma anche di pratica, nel senso che speriamo, insomma, una volta passata la pandemia, speriamo presto, di poter realizzare anche dei progetti con l'archivio o con la fondazione, in modo da eh, promuoverli qui a Londra e farli conoscere agli studenti. Anche perché qui il teatro è una materia studiata in tutto il, il raggio scolastico, dalle scuole elementari e medie superiori all'università, master e PhD, come sto facendo io adesso. Per cui è una materia rispettata e studiata in tutti i suoi aspetti. Ecco perché c'è tanto spazio di studio ecco, nel teatro. E, se volete torniamo un pochino anche al... Alla a quella che può essere una visione più femminista sulla condizione della donna. Sì, io volevo dire questa cosa, volevo soltanto aggiungere una cosa, Filomena, eh, rispetto a quello che hai detto tu uh, sul, sul fatto, di, um, il fatto che Franca in qualche modo uh, viene, uso questo termine un po' forte, è un po' oscurata dalla figura di Dario Fo, no? è la moglie di Dario Fo Uh, quindi sembra quasi un po' sempre in secondo piano uh, rispetto a Dario infatti quando io, ho fatto il quando io ho creato il Franca Rame Project l'ho chiamato proprio Franca Rame Project ovviamente non è scendibile totalmente Franca Rame da Dario perché appunto sono molto una cosa sola no? però Franca um, come dici tu scriveva i testi ma non solo Franca faceva tutto dall'amministrazione a pagare la CIA, a contattare le piazze era una manager in questo senso, quindi era una manager era un'attrice di altissimo livello perché se voi vedete Franca recitare, vedete che Franca non perde una battuta non c'è un momento dove Franca uno sbaglio, a parte i tempi teatrali che ha, però è, è un talento enorme. Franca, secondo me, come Pierpaolo Pasolini, erano troppo per quest'Italia, purtroppo, eh, perché Franca racchiudeva la bellezza, eh, l'intelligenza, l'ironia, la bravura, e in tutto questo era il riverente al potere, lei ha detto io sono sempre riverente al potere, quindi... Come ha detto anche Jacopo Fo al funerale, questo disturbava il potere. Quindi, Franca era una donna scomoda. Però, eh, diciamo, per quanto riguarda l'importanza, appunto, di, di nominarla, l'importanza di, di, eh, di ricordarla, eh, di ricordarla al di là di Dario Fo proprio come Francarame, quindi come, come, proprio come soggettività. Ah, ecco, dice, ci dice Olimpia Vano, curava anche le edizioni letterarie di Dario, Dario Fo, tra l'altro. Quindi... Ah, eh, eh, allora, sì, ti volevo dire che c'è, per, per interagire un pochino anche con il pubblico che ci guarda, che mi sembra una cosa molto, che ci ascolta, che mi sembra una cosa bella, Adriana Saia ci chiede, ma non si potrebbe possono organizzare incontri partecipativi? Volendo anche via web si potrebbero fare, volendo no? Certo. Che dici Filomena? Magari, ma guarda, infatti questo mh, con voi è, la prima, è il primo webinar che faccio in Italia. Sono stata anche invitata a una presentazione a un'università brasiliana e ne, ne sto facendo già chiaramente qui all'Università a Londra. E questo è il senso di coinvolgere la gente, di parlare con tutti, di parlare con le donne, ma non solo. Franca non è mai stata separatista e ha sempre pensato che, che fosse necessario la, lavorare insieme e, e, e la parità, ma non solo la parità, i diritti, eh, conquistarseli insieme. Era una donna scomoda e continua ad esserlo. Sì. Continua ad esserlo. Eh, sì, continua ad essere scomoda. Scusami se ti interrompo più o meno. E io mi accorgo che si ha quasi paura di Franca Rame. C'è un certo timore anche da, da un punto di vista degli intellettuali contemporanei, no? dell'intelligenza, come dire, ehm, non si nomina Franca c'è paura di nominare Franca Rame. Un po', diciamo, uh, è, è stata anche demonizzata, no? Uh, proprio perché secondo me era, era, era troppo, come è stato troppo anche per Paolo Pasolini e quindi si ha paura di nominarla, si ha paura di ricordarla, ci dicevamo prima con Filomena come in questi giorni c'è solo il nostro evento di Avanguardia Femminista a ricordare Franca, no? l'8 marzo, il 9 marzo, poi arriveremo più tardi al discorso del 9 marzo, perché quello che penso io, ma credo lo pensa anche Filomena, mm. eh, Franca non è soltanto la sua violenza, assolutamente anzi la sua violenza, la violenza che ha subito, eh, l'atto ignobile che ha subito è proprio perché lei era una donna eh, scomoda e quindi è, è un, ris un risultato ignobile eh, del, suo del suo grande impegno sociale, politico e come donna e ma lei ha vinto perché non l'hanno mai fermata se volevano fermarla non l'hanno fermata Infatti. e quindi c'è la sua grande forza la sua grande resilienza ti rilascio la parola eh? a e differenza continuo, di continuo con quello che stai dicendo il 9 marzo, ricordiamolo per chi non lo sa nel 1973 il 9 marzo venne, Franca venne spinta dentro un furgone eh, da cinque paramilitari di estrema destra di cui si conoscono benissimo i nomi quindi se andate online li trovate non sono mai stati arrestati perché poi il, è andato in prescrizione quindi no, no, non è mai successo niente è una giornata da ricordare e come dici tu fa ancora paura viene tuttora demonizzata o comunque vista in maniera negativa nel senso che eh, ad esempio io ho molte amiche che mi dicono ah ma lei non ha avuto il coraggio di denunciare facendogliene una colpa se pensiamo a quello che lei ha fatto con il monologo lo stupro tradotto in tutto il mondo rappresentato in tutto il mondo, ma altro che denuncia. Io capisco certo il discorso di, di denunciare alla polizia, capiamo tutte che, che, che sia importante farlo, ma capiamo anche che negli anni 70, come lei poi aveva denunciato, quelle che erano le domande fatte spesso nella questura che risultavano come una seconda violenza per le donne, per cui lei bisogna anche capire lo stato mentale di una donna in quella situazione che, che certo non ha voglia di, di, di, di riaffrontare quello che ha appena vissuto nel trauma che sta vivendo, ma il fatto che lei dopo qualche anno sia riuscita a mettere giù questo lavoro, a scriverlo e a rappresentarlo in teatro, da sola senza nessun apporto. E La potenza di questo testo. Franca diceva, che, bisogna, che era un testo da portare anche nelle scuole ai bambini, che non bisognava avere paura di parlare di educazione sessuale. Perché questo succede, che non se ne parla, che siamo ancora fermi al rosa e all'azzurro, che siamo fermi alle distinzioni della bimba buona, del bambino bravo. Ma insomma, dobbiamo parlare anche di educazione sessuale nelle scuole e anche dei bambini. Io ho rivisto da poco il video di Franca che ha recitato lo stupro nel, eh, nello spettacolo fantastico il sabato sera. Ma il coraggio che ha avuto questa donna di fare una cosa in prima serata il sabato sera in uno dei spettacoli frivoli, come, come ce ne sono tanti oggi. Ma caspita che denuncia! E vi dico anche perché Io ho portato quel monologo all'università, ho fatto delle lezioni in un corso, avevo 37 studenti da tutto il mondo, un corso di master, quindi non tanto piccolini. No, erano ragazzi dai 20, 30, 40 anni nel corso di master. E sapete che un gruppo di studenti non è tornato a lezione il giorno dopo perché si è sentito offeso dal testo. Nonostante io lo avessi anche presentato, preparato chiaramente, perché non si sa mai, nel, nel pubblico ci può essere qualcuno che ha subito, quindi bisogna essere molto delicati anche nel modo in cui si propone. Infatti, sdogano lo stupro, ma è tuttora... Si ha difficoltà, io sono rimasta scioccata dal fatto che un gruppo di studenti maturi eh, abbia avuto Infatti, il coraggio di Frank Ramen nel presentarlo davanti a 12 milioni di persone in prima serata in televisione, oltre a, al suo lavoro fatto in teatro, è una potenza pazzesca. Ed è un testo che ha ancora una potenza pazzesca. Una cosa che dico da regista e una cosa che mi ha detto Franca che sento di dover dire a chiunque lo metta in scena, che spero siano tante a farlo, di non aggiungere mai il dramma, di non aggiungere la lacrimuccia, di non aggiungere oh, il piangersi addosso, perché questo uccide il testo. La potenza di quel testo teatralmente è già nelle parole scritte da Franca. Se mm. si aggiunge, come dice Lodi in teatro è fondamentale. Roberta Carveri, che saluto, e Eugenio Barba, di non aggiungere, diciamo, unto al grasso, aggiungere burro sul burro, perché diventa pesante. E lo stesso vale per altri monologhi, come una donna sola, in cui se si aggiunge troppa frivolezza, se si ricalca la parte... Della femminilità in maniera troppo esagerata si distrugge il senso del modo per cui bisogna veramente rispettare e andare a vedere e rileggere il modo in cui Franca e Dario facevano la regia dei loro testi. Se non si è sicuri, andate a vedere come li faceva lei sul palco. E No, volevo soltanto uh, dire tre, due cosine, perché ci hanno scritto delle persone eh, che fanno del lavoro su Franca, Roberta Bria, io porto avanti un evento in Puglia che si chiama Per non farla Franca, per ricordarla sempre, grazie Roberta, c'è anche Zona Franca, nel nostro piccolo abbiamo dedicato un progetto, uno spazio per lei, Zona Franca, centro culturale a Castelmaggiore, provincia di Bologna, grazie, È grazie, grazie di mandarmi, eh, io sono su Facebook, mi trovate sotto Filomena Campus, eh, oppure la mia email filomenacampuschiocciola.yahoo.com, queste donne meravigliose che fanno questi lavori, mi piacerebbe magari parlarne anche nella mia ricerca o saperne qualcosa in più, mi potete mandare qualche informazione, ve ne sarei grata? Sì, abbiamo mandato il messaggio a queste compagne, a queste donne che portano avanti il nome di Franca. Io, eh, per quanto riguarda lo stupro, eh, Franca mi disse che quel brano parla più eh, di qualsiasi discorso sulla violenza. E il Franca Rame Project nasce, mh, diciamo, il taglio è stato quello proprio mh, di aiutare i centri antiviolenza, quindi gran parte dei soldi, io chiamo spettacolini perché poi insomma eh, così sono stati così io mi ritengo sono stati donati a ai scienze antiviolenza e secondo me va anche contestualizzato lo stupro di franca rame perché io nel franca rame ho fatto tutta una ricerca politica ma veramente tantissima roba andandomi a vedere le, le lotta continua dell'epoca degli anni 70 i gruppi perché mh, cioè il discorso di Franca è che in quel periodo Franca e Dario erano attaccati dai giustizieri d'Italia. Di questi giustizieri d'Italia non si sa praticamente assolutamente nulla, ho fatto ricerche e mandavano lettere minacciandole minatorie. L'8 marzo arrivò una lettera minatoria dei giustizieri d'Italia preannunciando quello che avrebbero fatto a Franca il 9 marzo. Poi abbiamo saputo che comunque avevano le spie, erano spiati i microspie dentro casa e via dicendo. Quindi però bisogna contestualizzare che era il 1973, erano gli anni di piombo, gli anni eh, delle stragi, gli anni di Osodi per Paolo Pasolini. Volevo rispondere, volevo dire anche con te, non so che ne pensi Filomena. Prima una donna, una compagna, io vi chiamo compagne ma nel senso anche non solo politico, diceva è però franca è ricordata meno di Pasolini e questo un po' è vero. Ha voglia? Lo pensi Filomena. Assolutamente. Ma anche proprio il lavoro di studio accademico non c'è tantissimo, sì, sì, ci sono pochi testi dedicati a lei e al suo lavoro anche di eh, critica, anche penso vero. che ce ne siano tantissimi dedicati a Pasolini, anche in ambiente accademico, eh, critico, sì, letterario. Tanto. perché Franca non è considerata neanche una scrittrice, no? Quindi perché è soltanto un'attrice, ma io ricordo il giorno del suo funerale, quando è morta, io ero a Londra, la, la seguì alla televisione, e la cosa sconvolgente è che un TG eh, disse che la sua bellezza era stato. Uh, All'origine del suo successo e dei suoi problemi. Quindi è lì proprio, forse è lì che è nata l'idea di fare un progetto su Franca, perché non ci ho visto più, nel senso che se anche quando muore vi permettete di dire che la bellezza è il motore del successo di una donna, allora proprio non possiamo. Cioè Franca, certo che era bella, ma non importa, poteva essere brutta, bella continuiamo a giudicarci per l'aspetto estetico ma non scherziamo qui stiamo parlando di un artista a tutto tondo con un talento pazzesco e una carica un'energia di attivismo che lei portava come dice marisa pizza per lei la vita era teatro il teatro era vita cioè non c'è confine eh, tra tra arte e vita appunto perché lei finiva lo spettacolo e continuava a fare le cose e sul palco aveva la naturalezza di recitare come se stessa, perché era se stessa, non aveva bisogno di cambiare voce o di atteggiarsi o di creare dei personaggi usando altri modi, aveva già tutto lei. Eh, ti volevo dire Filomena, per esempio a Stefania Anarchica, che saluto tanto, a cui voglio tanto bene, <ride> È una bravissima illustratrice, ricordiamo, non perché voglio fare pubblicità, ma perché le voglio veramente bene, il suo libro che vedete qua non smette di farci la festa e la sua eh, la copertina dell'ultimo libro della Murgia è eh, di Stefania immagino un monologo del genere oggi i Rai i Rai brava. non passano nulla di Franca a parte neanche di Dario come ma, dice un Dario? dico di Franca no? Ma, Madonna, la Madonna sotto la croce o la Madonna alla croce Maria sotto la croce scusami Maria la croce ma non lo mettiamo in Rai da mistero buffo non lo facciamo vedere? Maria sotto la croce, Maria alla croce, cioè non lo so, eh, abbiamo mh, questa è cultura pura, abbiamo un, cioè questi sono i maestri, cioè, se non partiamo dal fatto che loro sono i maestri, dove andiamo? Brava Dale, eh, devo dire che solo Rai 5 ha dato degli spazi appunto con i documentari e il lavoro che trovate online su Rai Play, eh, trovate il lavoro molto bello creato da Jacopo Fo con Rai 5 sul lavoro di Dario Franca. C'è una puntata in particolare dedicata solo a Franca Rame eh, e appunto si parla dello stupro eccetera, vi, vi consiglierei di vederlo. Però hai ragione, manca dalla televisione. Io non so nemmeno se ci sia lo spazio perché... Eh, confesso, un po' come analisi sociale poi in questo periodo in cui sono la femminista guastafeste per non dire altro, altro ho guardato Sanremo non tutto perché non ce la facevo dopo un paio d'ore veramente stramazzavo di noia e di rabbia perché trovo ancora che eh, mi ha fatto molto dispiacere perché trovo ancora che il palco che sia Sanremo che sia altro è del maschio del maschio vestito con la donna sorridente spesso in mutande eh, da decorazione, per cui mh, mi chiedo veramente perché in Italia si sia tornati così indietro e certo che no, questo non è un contesto per il teatro di Franca Rame, ma non lo vorrei neanche vedere un testo di Franca Rame in quel contesto perché verrebbe sporcato, invece lo spazio bisogna proprio cercarlo e lottare per dare voce alle donne anche nei media, ma ma donne che parlino di donne, cioè donne che non cerchino di fare il maschio, eh? ma donne orgogliose di essere quello che sono, che lottano per la meritocrazia. Io ho lasciato l'Italia, vi confesso, perché ero stufa. Eh. Qui, qui, <ride> apri, qui apri proprio. Eh dali, noi abbiamo già. avuto qui apri, qualche... qui apri proprio, mi apri proprio. Capisci? Cioè una sì, abbiamo... Con fin o ne, ne, ne abbiamo parlato. Che non trova spazio non mi stupisce perché io ho dovuto lasciare vent'anni fa un paese che amo e eh, che amo ci torno ma ci torno in vacanza perché perché è sempre difficile perché bisogna sempre lottare con quelli che sono spazi occupati dal maschio che si tengono anche ben stretto in cui non viene dato spazio alla donna se non quasi come ok ti permettiamo di fare questa cosa ma no mm. ma no e poi ho l'impressione anche che in Italia, ma questo Franca e Dario lo sapevano bene e non per caso, loro nel 68 hanno chiuso ehm, la, la, <ride> il negozio e hanno detto ok, basta, e sono, hanno avuto il coraggio di uscire da quello che era il circuito nazionale del teatro classico, di uscire dai finanziamenti dell'ETI e si sono resi indipendenti andando a portare il teatro alla gente quindi loro erano già usciti dal sistema stando in Italia, cosa coraggiosa io quel coraggio non l'ho avuto e ho lasciato l'Italia anche perché non ho loro netto, onestamente quindi c'è poco da fare no, ma voglio dire una cosa prima c'era, perché mh, volevo dire che Sofia ci dice eh, confermo eh, lei ha fatto una tesi su Pasolino, ha scoperto una marea di lavori su di lui senza contare il fondo Pasolini di Bologna, questo ritornando, oddio non mi vedo più, ora mi vedo, che poi anche, un po' dico una cosa pasoliniana, però così, ma poi in fondo anche eh, Franca e Dario sono stati assorbiti dal sistema alla fine, eh, essendo avendo anche Dario Fuo vinto il Nobel ricordiamo Sartre che lo rifiutò è stato l'unico che l'ha rifiutato dicendo che poi istituzionalizzava praticamente l'artista e lo scrittore in qualche modo diceva, come diceva Pasolini poi c'è una sorta di, eh, di situazione quasi una sorta di eh, c'è la ripulsione ma in realtà poi il sistema ti assorbe in qualche modo. No? Invece Franca ancora oggi non, non è assorbita dal sistema perché se ne fa fatica a parlare, di testi ce ne sono pochi anche di studio e di critica, c'è Luciana d'Arcangeli che ha fatto qualcosa, comunque c'è poco su Franca Rame, troppo poco per quello che lei ha fatto. E si parla sempre, poi comunque sempre, sempre di Dario Fo, sempre di Dario Fo. No. Infatti nell'ambiente accademico questo è il mio scopo, di dare spazio a Franca, di celebrare il lavoro di Franca, anche staccato da Dario, Insomma, perché bisogna innanzitutto riconoscerla per sé e poi chiarire una volta per tutti che loro un teatro fatto insieme, che è una coppia d'arte, che nessuno poteva veramente lavorare. Cioè, se pensiamo che i testi, Chiunque le scrivesse, che fosse Dario o fosse Franca, venivano elaborati durante le prove, cambiati quotidianamente e poi durante gli spettacoli, per cui alla fine del tour si aveva una versione del testo completamente diversa da quella dell'inizio ed era curata da Franca, come qualcuna delle nostre amiche ha notato visto in un commento. E lei registrava, lei aveva le cassette ancora, chiaramente c'erano le cassette, lei registrava tutti gli spettacoli. Questo me lo disse anche Giorgio Biavati che lo incontrai due anni fa, che salutiamo tantissimo se ci sta ascoltando, e Mario Pirovano, un abbraccio enorme perché è un amico meraviglioso che porta avanti il lavoro di, di Dario Franca con tanto coraggio. E tanto eh, scusami, Giorgio è l'attore di Coppia Aperta quasi spalancata. Salutiamo esatto, Giorgio. Giorgio Biavati, è una bellissima persona meraviglioso attore, e ci siamo incontrati proprio in archivio nella giornata per festeggiare i 90 anni di Franca Rame due anni fa, il 18 luglio a Verona, all'archivio di Verona e Giorgio mi disse che quando era in tour con Franca sono stati ed in l'hanno portato in tutto il mondo, coppia aperta poi Dario disse infatti che è il testo più rappresentato in assoluto e durante il funerale di Franca confessò anche che il testo venne scritto da Franca è una cosa pazzesca no? e diceva Giorgio che Franca registrava tutti eh, gli spettacoli la mattina dopo lo spettacolo si metteva al lavoro e sentiva lavorava sui ritmi del testo quando rideva eh, l'audience quello che era il ritmo dello spettatore, il testo se funzionava o meno quindi era un lavoro continuo sul testo che lei stessa curava di persona fino alla pubblicazione e lei faceva l'editing per cui senza di lei non li avremmo avuti questi testi, immagino. Per cui è un'altra cosa che bisogna assolutamente dare a Cesare quel che è di Cesare. Insomma, diamo a Franca perché. Il problema, sai qual è? La sensazione che ho io, eh? Uh anche eh, scri anch io scrivendo prima mh, eh, una, una donna, Claudia proprio Claudia, credo sia parlava di Silvia Platt di come il marito è più, più conosciuto rispetto ai suoi lavori eh, io credo che sia anche un discorso che veramente io vedo lo vedevo, dieci anni fa, eh, lo, vedevo, lo vedevo già dieci anni fa la lenta degradazione della cultura italiana lo vedo oggi eh, mi vengono i brividi eh, sul premio Strega eh, di cui oggi si parla. cioè viviamo i tempi del, del Serremo e del Premio Strega, mi vengono i brividi quando Pasolini si ritirò e quando oggi noi non, non vediamo, non c'è un lavoro sui testi di Franca, su Franca come drammaturga e Franca come scrittrice e magari ci sono persone... Che si sbandierano come i sì. migliori scrittori del momento. Sì, cioè, infatti, questo uno... era forse un problema di, di Franca. Dale, tu anche l'hai conosciuta sì, e, sì. e mi puoi dire la sua timidezza, la sua modestia, nel senso che lei non era ambiziosa, non le interessava. Mm. Per cui, secondo me, c'è anche una parte di sua responsabilità benevola mm. nel non essere sempre insieme al nome del marito, nel senso che a volte lei non ci pensava. A volte sì, perché ci sono delle interviste in cui dice di essere un po' triste, un po' amareggiata. Altre in cui dice, ma no, il genio era lui, è lui lo scrittore, va bene così. Uh, oh, Erminia, ci stai seguendo. Arminia, sì, sì. Erminia è una bravissima scrittrice, giornalista. Eh, vive come Ciao, Erminia. Una... La saluto perché è una donna meravigliosa che scrive jazz. Infatti sono poche le, le donne nel jazz è un mondo maschilista anche quello devo dire che insomma per quanto poi si dica l'italia l'italia ma io, io qui lavoro nell'ambiente del jazz del teatro e dell'accademia e vi assicuro che eh, anche se in maniera minore ma il, il, il sessismo esiste anche qui non, non diciamo... sì. Sì. Volevo leggerti alcuni commenti. No, li vedo, grazie. Eh, sì, ehm, Sofia Napoletano ci dice: sulle donne in generale c'è poco. Nei manuali scolastici mancano molte figure femminili, alcune sono appena citate. Un problema di cancellazione dalla storia. Io sto, sto lavorando su questo da un po'. Fantastico. Ci dice, eh, e Olimpia Vano ci chiede molto, in maniera molto carina. Parliamo anche della solitudine politica che ha vissuto Franca Rame durante la sua esperienza parlamentare. È vero. Io la conobbi proprio in quegli anni, perché conobbi Franca di persona eh, nel, bene nel 2005 qui a Londra. Vennero con Dario per una prima di Peace Mom, di Mamma Pace, il monologo scritto sulla mamma sì. che perse il figlio in Iraq, di Cindy Shinnan. Cindy era qui a Londra quella sera e eh, Frances Della Tour era l'attrice che ancora leggeva perché era ancora in progress il, il testo. E io mi ritrovai, era fatto nell'auditorium di una scuola, eh, questo evento, quindi per niente pubblicizzato, una cosa stranissima. Un posto così, una scuola in una zona un po' sperduta di Londra. E eh, mi ritrovai seduta a fianco a Franca. Che mi disse per favore, mi puoi tradurre quello che dicono sul palco? Perché Dario stava sul palco a parlare con il regista dopo lo spettacolo e, e io le tradussi tutto quanto. E ho perso un po' il filo, cosa vi stavo dicendo? Ah, Ecco, gli anni di è del Senato. Ehm, era il 2005, lei fu senatrice dal 2006 al 2008, e quegli anni ci sentivamo, non dico spessissimo, ma ci sentivamo al telefono e via email io mi ricordo questa donna di una tristezza di una fatica di un dolore profondissimo che voleva veramente andarsene mi diceva vorrei venire a londra basta non ce la faccio più e poi lo possiamo vedere nel suo testo in fuga dal senato c'è tutta la testimonianza di quello che franca ha vissuto e ci dà anche uno spaccato di quella che è la politica italiana e molti di quei personaggi sono ancora lì quindi leggiamocelo perché veramente ci dà un'idea, a volte ci pensiamo no? anche come attiviste, ma forse dovremmo fare politica e quando ci penso, penso a Franca mi passa subito la voglia, no? io sono un artista, le mie cose le faccio sul palco, va bene così, non sono una politica, perché ricordo quello che a lei è successo, è stata malissima, forse le ha portato sì, gli anni di vita quell'esperienza, non so cosa le tu, Ale sì sì Olimpia Vano ci dice anche con lei ho condiviso quell'esperienza siamo state fianco a fianco sì è stata malissimo Franca io vabbè l'ho conosciuta nel, nel 2011 quindi l'esperienza al Senato era finita eh, però eh, poi ero molto sempre molto poco eh, proattiva con Franca sempre molto odio la disturbo odio di qua odio di là però Franca sì, ha sofferto molto anche proprio fisicamente fisicamente stava male e ricordiamoci le dimissioni che tra l'altro, questo lo ricorda anche la RIFO, ha, ha dovuto pagare Repubblica il giornale per far pubblicare le sue dimissioni chiamava al Senato il frigorifero dei sentimenti ma io mi, mi immagino perché anche se poi lei diceva che il potere in fondo non è troppo, è poco intelligente, non è molto intelligente, però parlava proprio di questo frigorifero dei sentimenti del, del Senato, quindi l'esperienza politica ovviamente per Franca che è stata sempre un po' da, da una parte un una, una donna di sinistra extraparlamentare, dall'altra una, dall una donna impegnata in prima linea proprio <ride> come fronte d'avanguardia proprio anche lei, e che ha continuato a portare dei temi importanti. Pensiamo a dei brani: in sesso, gra sesso Grazie Tanto per gradire, parla di aborto, parla di prostituzione, eh, sempre con un teatro molto all'attualità dei fatti. Su tutto quello che accadeva, su tutto quello che accadeva alle donne a livello sociale, a livello politico. Eh, quindi manca, manca tanto una donna come Franca, un punto di riferimento, un pilastro. Poi sì è vero, lei era una donna, un po' lo sono pure io, eh, era una donna che tendeva sempre a mettersi eh, in secondo piano, però è un peccato perché poi lei è così talentuosa, è così tutto, no? E lei era modesta, era umile e poi lo diceva, non gli piaceva sgomitare. Non gli piaceva anche quello che dice Enzo Iannacci: non è una donna eh, che vuole vuol farsi vedere, anzi, se può, aiuta, ma perché lei fa del teatro, fa il teatro vero. In effetti, quel teatro oggi e in qualche modo io, Filomena, ma anche le persone che abbiamo sentito prima, ora scusatemi se non mi ricordo mai i miei progetti di prima, Zona Franca, per non farla franca, e tutte le persone, e le, e le donne, e gli uomini che si occupano di franca rame, dobbiamo in qualche modo portare avanti quello che è, che è stato ognuno con il nostro pezzettino, no? ognuno con il nostro pezzettino portiamo avanti quello che è stato il grande lavoro di Franca. Io voglio salutare anche Pallina, che è la mia grande amica, tesora, poetessa, con la sindrome di Down, e io con lei porto avanti anche il discorso di Franca, molto sensibile ai disabili, tanto che con i soldi del Nobel ha pensato bene di fare il Comitato Nobel per i disabili. Quindi con Pallina vi porta avanti quel pezzettino. Quindi ognuno di noi attraverso i mezzi che abbiamo e, e, e anche le sensibilità anche quello che ci appartiene di più portiamo avanti un pezzettino di frango e tu Dale, lo fai con la tua poesia infatti qui oso e ti chiederei puoi leggere la tua poesia delle 18 stelle ok, grazie Filomena <ride> dopo però Filomena, dopo Filomena leggerà quella di Stefano Benni che è bellissima che anch'io ho interpretato ogni tanto anche a Madrid, alla scuola italiana di Madrid che è veramente stupenda E sì, allora eh, 18 stelle le contarono eh, furono te furono 18 donne, furono le più belle, 18 stelle le contarono, erano te, erano 18 donne, erano le più belle, 18 stelle le contarono, sono te, sono 18 donne, sono le più belle, tutte le stelle le contarono, saranno te, saranno donne, saranno le più belle. E poi ora Stefano Benni è un altro scrittore. Dice di queste 18 stelle? Ah, allora, Fino a me adesso mi vuole far, far scoprire l'arcano delle 18 stelle. E questa poesia l'ho scritta perché un'amica mi disse: eh, Ma lei è la tua dea, insomma, la Venere così tanto. Scrivi una poesia. Uh, bella per Franca perché io portavo avanti il Franca Project che era sempre molto forte no? quindi facendo quindi io facevo un po' la narratrice e ovviamente facevo vedere i video di Franca perché assolutamente non sono un'attrice e non potrei mai interpretare Franca Arame e quindi scrissi questa poesia delle 18 stelle eh, la, la, la diedi a Mattea alla nipote di Franca e poi Franca nella lettera che ha scritto la lettera d'amore a Dario sul Fatto Quotidiano c'è un pezzo delle 18 stelle cioè non delle 18 stelle scusate c'è la stella sul letto e là in qualche modo credo che la poesia l'abbia toccata e a me si è, presa, si è presa una stella delle 18 e l'ha messa là e quindi in maniera così, così delicata in maniera così silenziosa e quindi questa cosa perché sono mi viene... 18 eh? perché 18? È perché lei è nata il 18 luglio esatto. allora ho pensato 18 stelle sì, sì infatti è che io pensavo non ero sicura, sarà il 18 luglio ma non ero sicura sì, il 18 luglio e ora leggiamo quella di, che ha dedicato Stefano Benni tanto che Franco una volta mi disse e io non la conoscevo questa, così al telefono mi disse tu conosci la poesia di Stefano Benni che mi ha scritto no, e allora la vado a vedere, è bellissima Quindi ora ce la legge Filomena e fa parte anche del tuo spettacolo Filomena sì, fa parte del, del mio CD che si chiama Jester of Jazz è dedicato a Ari Franca in realtà, e Franca ehm, mi ha scritto una frase che è sulla copertina del disco, anzi poi ve lo faccio vedere, mi dimentico sempre di parlarne, e io ho scrissi una canzone per Franca, ora ne ho scritte tre o quattro, però all'inizio nell'album ce n'è una, che si chiama Queen of Clowns, la regina dei clowns, e la canzone è in inglese e io le dissi Franca ti posso mandare io ho scritto una canzone per te mi sembra giusto mandartela così mi dici cosa ne pensi e lei mi disse sì sì quindi l'ho tradotta in italiano e gliel'ho mandata e lei mi rispose con una email eh, potentissima con tutti e mi ha detto guarda faccio come lavoro con te come lavoro con Dario quindi non, non è personale ma sappi questa è una cosa che vi dico, privata la sento molto perché mi ha, mi ha fatto crescere come artista e come donna. E lei fece appunto come il lavoro che faceva con Dario, mi ha fatto tutte le correzioni con tutti i colori, anche con i mail, blu, rosso, eccetera. E dicendo no ma questo così questo quelli. e io poi li, li ho, ho usato queste modifiche nel mio testo e poi alla fine mi disse una cosa importante perché dicevo, però filomena ehm, se vuoi dire le cose dille perché qui tu le stai sussurrando come se avessi quasi paura di dire le cose se vuoi dirle dille e aveva ragione perché stavo un po così decorando addolcendo quello che voleva essere un messaggio un messaggio degli Arlecchini della rivoluzione che sono Franca e Dario, eh, invece io ne parlavo in maniera un po' più eccetera, e questa per me è una grande lezione, nel senso che anche adesso che parliamo di donne, Franca ci insegna ancora, se vogliamo dire le cose, non dobbiamo aver paura, dobbiamo dirle, non, scusate se posso dire questa cosa, abbiamo sempre un po' paura no? di, di fare le rompiscatole, eccetera. Questa è la poesia di Stefano Benni, che io considero veramente un grandissimo... Autore italiano è un carissimo amico, gli voglio un bene dell'anima. È stato anche lui una un, un parte insomma di questa famiglia con, di, di contatti con Dario Franca eh, da tanti anni. Io curai la regia di, di uno spettacolo di Stefano Benni qui a Londra, uno spettacolo su Celonis Monk che ho tradotto in inglese. E abbiamo fatto i Riverside Studios, che sono proprio il teatro dove. Franca e Dario recitarono i loro monologhi e dove fecero il famoso workshop, il laboratorio teatrale che è stato riportato in un testo molto bello che, che si trova ancora eh, pubblicato negli anni Ottanta. Infatti ricordo Benny che venne per la prima dello spettacolo qui a Londra, che andò dietro le quinte a chiamare Dario e gli indovina dove sono? <ride> ricordo questa cosa che invece era molto orgogliosa insomma di avere il suo testo ai Riverside Studios e questa è una poesia meravigliosa che io, mi, che io porto in tutti i miei spettacoli in tutti i miei concerti perché è importante parlare di Franca eh, ormai a Londra tutti quelli che vengono ai miei concerti sanno benissimo che sia Franca Rame inglesi, italiani, da tutto il mondo perché io ormai ho la testa così a parlare di Franca ogni volta ecco così, vediamo se riesco a ricordarla. Tanti anni fa, vidi in un circo una bambina, piccola acrobata, in cima a una piramide di uomini. E il suo volto, serio, il pubblico sfidava. «Ci vuole coraggio», sembrava dire. E ridere non basta. Anni dopo, l'ho rivista con qualche ombra triste sul volto. Era caduta, spesso si era ferita, era stata ferita. «Ora è una grande stella». Vive in un carrozzone d'oro e di broccato e ha sposato il re dei clown. Ma non ha dimenticato il vecchio circo, l'odore degli animali che liberare è giusto, la paziente fatica del portere, dell'augusto del trapezista che prova ogni giorno le sue ali. E l'ho rivista in cima a una piramide di uomini. E il suo volto serio, il pubblico sfidava. Ci vuole coraggio, sembrava dire, per stare quassù e ridere. Non basta! Ma io non so fare altro che miracoli, io non ho altro nido che questo, perché vorrei raccontarvi ciò che quassù io sogno, io so solo volare, io non so fingere altro che verità. Per bellissima, bellissima questa ti stavano bene, non so fingere altro che verità. Guarda, mi, mi emoziona ogni volta. Bella, bella, sì, io l'ho fatta anch'io in dei Franca Rame Project anche a Madrid, anche a Madrid. E volevo dire una cosa: che è successa una cosa particolare a Madrid, perché poi forse parleremo di Karma, non lo so. Eh, ah, ecco, sulle 30 ci dice so solo volare. Ci ringraziano, bellissima. Sempre sulle 30. Poi l'ho mandati anche quando eri online, quando recitavi. E a Madrid, nel Francame Project di Madrid, eh, praticamente. Mh, il, uh, il preside della scuola italiana di Madrid allora era lo stesso preside della scuola Mamiani, dove nel 2005 fecero una scritta bruttissima a Franca uh, davanti alla scuola. A Franca Rame le è piaciuto uh, onore eh, a um, Rodolf Haus, uh, insomma, il uh, delfino di Hitler. Uh, dimentico anche i nomi di questi brutti personaggi, di queste brutte anime. E quindi c'era questo firrucio perché mi ritrovai a Madrid con il preside che era quello che aveva conosciuto Franca e Franca era andata al Mamiani a parlare con gli studenti, sempre con grande dolcezza, grande, grande luminosità. Ehm. Sempre, sempre imperiosa sempre nonostante i grandi attacchi perché lei è stata una donna attaccata tantissimo attaccata tantissimo anche da morte è stata attaccata in maniera ignobile no? e io che quando andavo mi andavo a studiare tutto il periodo di quando subì l'atto ignobile gli arrivarono anche lettere, le troviamo nell'archivio di Franca Rame, lettere che dicevano oh, chi resta bene ora vai a denunciare in tribunale. Cioè di una cattiveria allucinante, la cattiveria proprio verso, verso Dario, verso Franca, ma nello stesso tempo anche il grande amore, perché c'è stato. avevano il, lo, lo, lo, il loro pubblico e persone, persone che, che, che, che li hanno amati, che hanno amato Franca e che l'amano ancora. Quindi, però eh, da notare questa, questa cosa qua anche pazzesco. E sarebbe veramente bello Dale creare una rete, appunto, bellissimo sentire queste persone che fanno tante attività se riuscissimo in qualche modo a restare in comunicazione, eh, insomma, di sì, arrivare. Mm. Sì, sì, eh, chi fa sia zona, fra, zona Franca, ora sta, sto andando cercando, eh, andando cercando. a proposito di zona franca. Eh? Eh, nella mia ricerca, perché sto spulciando tutto quello che, che posso, spulciare per sì, Daniela, Daniela Guerci, contattaci Daniela e l'altra ragazza è Roberta Bria. Contattateci, ragazzi, o vi contattiamo noi. Per favore, esatto. A proposito di Zona Franca, esiste una tesi di laurea, si chiama Fabio Conto. Ha fatto una tesi pazzesca su Franca Rame. Forse il testo più approfondito che ho trovato sul lavoro di Franca Rame sui testi di Franca Rame e su Franca Rame considerata anche come autrice non solo come attrice e si trova online come pdf, è un materiale molto interessante che io sto usando proprio a, a manciate per la mia ricerca quindi se per caso ci stesse ascoltando un saluto a Fabio Conto chi lo conosce bravo perché ha fatto un lavoro bellissimo di cui parlerò sicuramente nella mia ricerca merita, merita attenzione Faremo io uh, con Filomena ora siamo in contatto, già ci conoscevamo da prima, ma diciamo questo, quel, quel, questo incontro che stiamo facendo qui eh, ci unisce ancora di più. Quindi spero, ho detto anche a Filomena, se possiamo fare le cose insieme o comunque. Eh, anche al di, là, al, di là, diciamo, al di là di Franca anche come donna e come artista rispetto a un'altra donna o un'altra artista eh, sia che possiamo fare delle cose insieme sia che possiamo eh, condividere altri momenti insieme sia parlando di Franca sia parlando della nostra arte Andremo avanti, eh, Filomena sta facendo un grandissimo lavoro, poi vi linkerò il sito di Filomena, anche su avanguardia l'ho messo, però tante volte un po' le cose vanno via. Eh, poi magari Filomena, se vuoi anche linkarci tu nei commenti, i tuoi cd, i tuoi lavori, andatevi a vedere il lavoro di Filomena assolutamente. E possiamo, poi anche con le compagne di Avanguardia femminista, possiamo anche pensare a fare un secondo incontro, come diceva una compagna qui prima, Fare degli incontri partecipati perché no? Perché non no, creare no, un no. webinar anche partecipato no? Dove possiamo parlare, possiamo parlare di franca rame. Come vedete, oggi ci siamo fatti un po' una chiacchierata. Non volevamo, oh, Rimpiamano si ringrazia. Mi avete dato la possibilità uscire dalla solitudine con cui ho vissuto e vivo la mia amicizia segreta con Franca, ok. Franca, siamo tutte innamorate di Franca. So che Franca, le donne la amano proprio. E grazie, Olimpia, grazie. E capisco quello che vuoi dire, perché Franca diventa una, una, diciamo una, un. Diciamo, un Come un po' la nostra. Non sono un mentore, però. Cioè, un, la giusta stella, esatto, la giusta stella. E perché no non condividere, fare appunto questo, questi incontri partecipati, perché no? E poi cominciare, secondo me, se tu Novena sei d'accordo, e se ne potrebbe parlare anche a Matteo e a Marisa, cominciare a pensare anche a questi libri, a tutta questa bibliografia che manca su Franca, la critica che manca su Franca, no? quindi pensare magari a fare un lavoro, per esempio, ovviamente il tuo lavoro potrebbe diventare benissimo un libro, quindi già claro and and eh, andiamo a... Ancora ad... questo, perché sto veramente iniziando a, a contestualizzare il lavoro di Franca, a studiare quello che era l'Italia negli anni 70, la storia del femminismo italiano, eh, per cui è importante ecco, creare questo bel background teorico, dopodiché sì, Sarebbe molto bello, io spero che diventi un libro, ma io vorrei farlo qui a Londra di riuscire a fare degli spettacoli con attori e attrici inglesi, con performance, in modo che diventi parte del repertorio, come lo è già con i testi di Dario, ehm, però di creare proprio una cosa su di lei, quindi spero certo. che curiosità mi aiuti in questo. E poi di creare appunto degli eventi con l'archivio, con la fondazione, con te. Assolutamente, sarebbe da, bellissimo portare avanti insomma quello che è il lavoro di Franca. Farlo di Franca, poco... no, infatti, eh, infatti io come ti dicevo anche ci dicevamo in privato con Filomena, mi piacerebbe sia collaborare con Filomena sia eh, portare avanti anche la mia poesia dedicata a Franca insieme anche a dei brani di Franca come Bisogno d'amore, io ho letto dei brani di Franca, Bisogno d'amore nel letto interpretato un po' in qualche modo quindi sarebbe bello ora siamo tutti un po' in fermi con questo covid ci uccide un po' eh, uccide purtroppo l'arte la cultura sappiamo ecco vogliamo non so mandare anche un messaggio in questo, in questo senso Filomena ne abbiamo parlato cioè io lo vorrei dire cioè, i teatri sono chiusi, i cinema sono chiusi eh, però abbiamo fatto Sanremo, abbiamo speso una marea di soldi ci sono compagnie di teatro ho un'amica, ho conosciuto una bravissima coreografa, Beatrice sono tutti fermi lei ha una coreografa, non una compagnia di balletto, sono tutti fermi non hanno aiuti, vogliamo parlare anche di questo quindi la cultura proprio è in questo Covid la variante culturale è proprio come dire, uccisa sì. non so se lì in Inghilterra a Londra danno delle sovvenzioni agli artisti ma qua in Italia no no qui è, è tutto chiuso come da voi e abbiamo un governo che purtroppo sta distruggendo il lavoro di, di tanti anni eh, non è veramente un momento bello qui perché abbiamo anche la brexit che significa per un paese vi spiego io mi sono trasferita vent'anni fa è un paese molto difficile londra è una città bellissima ma crudele e faticosa perché qui hai la concorrenza di tutto il mondo qui se non studi e lavori sul serio sparisci nel giro di un giorno quanti giovani ho visto arrivare che poi tornavano la valigetta da papà e mamma invece quelli bravi ad esempio iniziando anche da zero sono riusciti a farsi strada perché esiste ancora un po di meritocrazia è un paese multiculturale tollerante eh, dove le discriminazioni sono erano o forse le vedevamo di meno ehm, c'era più libertà molta più tolleranza per cui ho detto ma è fantastico cioè io voglio provarci a stare in questo paese e in effetti sono riuscita a realizzare quelli che erano i miei sogni sia con il jazz lavoro con i jazzisti più bravi che ci siano a londra sono felicissima nel teatro sono riuscita a creare il mio piccolo spazio con la compagnia teatrale a conoscere qui ho conosciuto grandi come franca e dario li ho conosciuti qui eh, Augusto Boal, ho conosciuto Marcello Mani e Peter Brook eh, Parlavi pensavo... anche di Eugenio Barba, ci inchiniamo Eugenio grande maestro, io vado spesso dagli Odi in saluto Roberta Carrari e Giulia Varley perché sono due grandi maestre per me io quando posso vado, oltretutto Giulia organizza ogni tre anni il Festival Transit sono già due volte che vado ed è un festival di donne, di, teatri, di teatranti di tutto il mondo ed è meraviglioso. Eh, per cui guardate anche il loro sito degli Odin Teatret perché sono dei grandi maestri. Siccome ce ne sono rimasti pochi, <ride> teniamoci cari quelli che, che abbiamo. <ride> sono degli artisti che hanno Eugenio ha lasciato l'Italia da yeah. giovanissimo, però è una compagnia internazionale. Adesso hanno anche attori più giovani insieme a, agli anziani del, dell'Odin, ma sono veramente andare là è come entrare proprio nella chiesa del teatro per me è veramente come una, ogni volta un'esperienza eh, spirituale assolutamente Gianni Barba è un maestro, un pilastro del teatro, è nominato, anche, è nominato anche Peter Brook, insomma, ha nominato persone non, non indifferenti. E Filomena è una grande artista, una grande musicista e, e oltretutto è una persona molto preparata e, come dice lei, a Londra ancora c'è un po' di merito, meritocrazia, come vedete, è una donna. Che studia una donna. Un di eh, io l'ho sempre vista a Londra a questi vent'anni come un luogo utopico in cui tutte le, eh, le persone con cul background culturali diversi, religioni, colori, eh, mentalità, lingue, accenti diversi vivono insieme senza ammazzarsi, che cioè, veramente qui abbiamo tutto, ci sono tutti. E devo dire che la Brexit ha costituito un colpo, cioè io lo sento proprio fisicamente come una ferita, perché era un posto per me multiculturale, aperto alla cultura, alla tolleranza, in cui tutti, gay, non gay, può essere quello che vuoi, che è una cosa bellissima, che dovrebbe essere così dappertutto. E invece la Brexit sta portando fuori quella che è la pancia di un paese, che soprattutto fuori da Londra, è in effetti populista, nazionalista, un po' di destra, o forse troppo di destra, in cui viene fuori la paura del diverso, dello straniero, l'idea che l'europeo porta via il lavoro agli inglesi, cosa assolutamente non vera. Siamo quelli che paghiamo le tasse, che aiutano a pagare i benefici di tanti inglesi che invece non lavorano. Vabbè. Comunque, è venuta fuori una parte, una pancia del paese che non ci aspettavamo e che ci ha spinto un pochino... Uh, ai limiti, ecco, per cui è un po' a rischio anche qui quella bellezza, quell'apertura culturale che c'è sempre stata. Detto questo, la meritocrazia c'è, cioè il fatto che io stia facendo qui a Londra una ricerca sponsorizzata dall'università eh, inglese su Franca Rame, la dice lunga. Ci hanno creduto subito quando io ho parlato del mio progetto, ho avuto subito attenzione da parte loro. Non conoscevo nessuno di questi, cioè non è questione di amicizia. Qui si lavora se vali e facendo una domanda molto complicata all'app London Arts and Humanities Partnership non so come siamo riusciti a vincerla e hanno sponsorizzato questo dottorato di ricerca. Per cui, cioè, sono cose che io non so se in Italia. Questa, io non vado a bussare, non sono abituata, odio le raccomandazioni, odio le cose fatte per amicizia. Le cose bisogna farle perché si è bravi, si ha voglia di lavorare e di farle. No, ma infatti è la stessa. Di questo ne ho parlato con Filomena, e purtroppo io soffro molto in Italia. Soffro molto perché il sistema italiano. È tutto fatto di raccomandazioni anche nel, nel campo poetico, letterario, artistico. E il talento non conta, quello che tu sai fare non conta, e quindi io sono arrivata a un certo punto. Siccome anche agli editori non interessa se tu sai scrivere o non sai scrivere, perché comunque una donna fa sempre più fatica poi. Eh. L'editore comunque non ha, non, ormai l'editoria sono aziende, quindi ormai non, non c'è più, non, non abbiamo i pavese, non abbiamo i Calvino non abbiamo più nulla, al di là apprezzando ovviamente Stefano Benni, eh, però sto parlando proprio di un entourage culturale. Mh, Rosa Di Matteo dice il sistema italiano è sistemato, sì. E quindi va tutto avanti perché con questa parola che hanno tolto anche l'etimo della parola conoscenza, quindi se conosci e vai. Quindi è tutto un sistema così. La categoria politica italiana veramente... Cioè io ricordo anni e anni fa di persone che potevo anche, potevi aderire o meno ai loro ideali, però erano persone preparate, che sapevano parlare, che avevano studiato. Io mi aspetterei questo come minimo dai politici che ci rappresentano e vedersi certo. rappresentate da persone ignoranti, perché questo sono, sono ignoranti. E proprio non mi va bene il fatto che vengano votate queste persone. Ormai la politica si è relegata nelle mani di certe persone, proprio mi, mi fa venire i brividi perché poi sono loro che decidono della loro vita. Quindi è la nostra responsabilità Spettiamoci quando votiamo, e cerchiamo anche di costruire una, una categoria politica di persone preparate. Cioè, non è possibile che, che, che si possa arrivare ad avere potere senza avere una laurea, senza avere, ma non è questione di laurea, deve avere una preparazione culturale di base. Di base, ah, Erminia, la tua amica Erminia ci dice: donne, vogliamo insegnare il significato della parola meritocrazia? Penso pochi lo, conosco, la, lo, lo, lo, lo conoscono il significato di questa parola. È sì, purtroppo io ne soffro molto, ne soffro molto, e in qualche modo ho anche una sorta di rassegnazione. Perché in Italia funziona così. Quindi. Mh, il talento, la bravura, eh, la vocazione, il dono non, non, non, non valgono. Ah, anche, eh, qui stiamo creando, non solo in Italia, anche qui delle generazioni di, di, di fast food culturale. Nel senso che vuoi diventare musicista, vai a The Voice X Factor o dalla ah, sì. <ride> allucinante. Io lavoro, insegno, sto facendo la ricerca all'università un dove vedo. Cioè, I miei studenti lavorano dalle 9 alle 6 facendo lezione di teatro. Teatro non vuol dire solo la recitazione, anche lì cerchiamo di insegnare un po' recitazione in Italia, per favore, perché vedo delle cose terrificanti. Cioè, abbiamo dei maestri come Eugenio Barba, italiano, abbiamo avuto Franca Rame e Dario Fo, vediamo di andare a vedere come, come lavoravano, per dire che, che bisogna studiare, bisogna lavorarci seriamente, studenti che lavorano e studiano teatro, che vuol dire recitazione che vuol dire regia, che vuol dire diverse tecniche di recitazione, c'è il teatro fisico c'è quello di parola, c'è quello shakespeariano eh, ci sono le teorie eh, appunto dei vari registi come il teatro di Eugenio Barba di Peter Brook, di Complicité del DVH, Pina Bausch, ci sono talmente tante cose da studiare c'è Brecht e dopo di loro ce ne sono state tantissime scuole eh, fino ad oggi eh, che vanno studiate se si vuole fare l'attore eh, c'è un bravissimo attore italiano Fabrizio che, che, che adesso si sta iscrivendo per fare un master alla central non ne avrebbe bisogno perché è già bravissimo eh, però capisco la serietà di chi si mette in discussione e non dice ma no io voglio imparare e migliorarmi ancora e Londra è una città che ti spinge a farlo perché dicevo che se non lo fai sparisci perché ci sono 300 altre persone da tutto il mondo come dicevo più brave di noi, e bisogna continuare a migliorarsi, a studiare. Quindi, cioè, anche io con la musica, se mi rilasso un attimo. Di a, propos di a proposito di questo, poi lo condividerò. Siccome abbiamo fatto questa parte sulla mancata meritocrazia in Italia, Franca Rame diceva, proprio in un'intervista ultima rilasciata: eh, Fuggite dai raccomandati, applaudite giovani preparati e ricchi di talento questo era il messaggio che dava Frank, quindi pensate che in un'Italia, e io tante volte la metto questa frase su Facebook, anche sulla pagina, cioè però mi rendo conto uh, come anche questa cosa, non è facile, un sistema non, non si cambia, no. okay. non si cambia così, Volevo vedere, anche Anna Maria uh, Ricci, Giontella ci dice, non credo sia sufficiente la laurea per i politici, eh. vedono la politica una grande carenza di ascolto attivo, eh, sì. io sì. una, un, troppi ego in politica un pensare veramente a se stessi a creare il personaggio politico mentre veramente dovrebbero ascoltare loro, loro sono lì per rappresentare noi non loro stessi e invece la voce, la voce non ci viene data non c'è l'ascolto ma non c'è neanche il dare voce alle persone per cui sarà il caso di, di finire cosa dici Dale? Finiamo qui? Sì, allora, finiamo con Rosa Di Matteo che dice che dobbiamo fuggire tutti. No, <ride> ok, no, io, no. Scelgo, io scelgo, se devo andare in un posto, scelgo Madrid, <ride> perché è un po' più caldo. E perché comunque per, ho fatto una piccola cosa a Madrid e mi sono sentita molto... Oh, tra l'altro, io in italiano, eh, una ragazza molto timida che mi traduceva, però mi sono sentita molto accolta a Madrid. Bisognerebbe, ricola, ri, ci dice un bisognerebbe liberare la cultura dall'aristocrazia dall dei titoli accademici. Ma anche sì, vabbè, là quello è un mondo a parte, comunque, se sì è vero, eh. poi ci dice sempre. Eh, Anna Maria ti dà ragione, ti dice un, un, ego, un ego spropositato. Erminia ci ringrazia, Anna Maria dice: sì. Dove vabbè, un posto lo troveremo? Se no, forniamo noi una comune. eh Non sarebbe male. Consiglio Comunque, male, ragazzi, allora... domanda, volevo finire giusto con due, sì. due idee. Una sì, sì. è un testo bellissimo di Silvia Federici. Ehm, in inglese Caliban and the Witch, non so se in italiano sia, forse sì, Calibano e la strega, che vi consiglio perché dà, uh, fa un racconto proprio di quella che è la caccia alle streghe dalle origini eh, e si può ricondurre anche alla figura di Franca. E poi, tornando sempre al discorso femminista, vorrei condividere con, vo con voi, una, ho tradotto in italiano, una frase di un testo uh, uscito pochi anni fa, si chiama To Become Two, diventare due appunto, che, che si riferisce al femminismo della differenza, cioè bisogna di creare uno spazio per l'uomo e uno spazio per la donna, cioè non è che la donna deve in quello dell'uomo e, e l'autrice Alex Martinez-Rowe non so come si pronunci, dice vediamo se ho tradotto bene abbiamo bisogno di pratiche eh, femministe, di modelli di solidarietà che collettivamente realizzino un cambiamento nelle relazioni tra i sessi, che convalidino le nostre esperienze, i nostri desideri. E per nostre intendo tutte coloro le cui esperienze non siano state sufficientemente riconosciute nella cultura dominante. E io qui ci metto franca. Solo una volta sì. che i nostri corpi saranno riconosciuti, rappresentati nelle nostre politiche, Inizieremo a creare una cultura dove la differenza non sia semplicemente inclusa, ma dove sia valorizzata, riconosciuta e dove ognuna di noi possa veramente sperimentare e vivere la liberazione. Eh, Roberta che è una compagna di avanguardia lei è preparatissima Roberta fantastica Federici e Calibano è una strega sì sì, ci manda il link grazie Roberta eh, le saluto anche Anna Maria che dice ci sto dalle Zaccaria forse quando è la Madrid o facciamo la comune come Roberta eh, Roberta Bria ci ringrazia Sole ci ringra io vi ringrazio tutte donne eh, noi chiudiamo qui ma questo è soltanto un inizio un inizio Buon con te. Filomena un inizio con um, vorrei proporre anche alle compagne di avanguardia di fare un ciclo di donne artiste quindi dedicate alle donne artiste sia passate e sia attuali quindi visto facciamo che questo, questa, questa, come dire, questo momento di, di pandemia, di crisi, ci faccia uscire delle idee. E vi metterò i link di Filomena, metterò dei video di Filomena, ogni tanto l'ho messo però su YouTube, così adesso la conoscete, la conoscete ancora meglio. E vi metterò poi dei suoi spettacoli jazz, è bravissima, l'ho sentita, sentita in video cantare e spero di fare qualcosa, quanto prima con lei magari in Sardegna, mi piacerebbe, perché no? Eh? Esatto. allora ragazze buona serata a tutte grazie a tutte di essere con noi di aver ricordato Franca Rame e continueremo a lavorare su Franca e grazie già, già una, una della, della liberate della zona Roberta già mi ha contattato per quanto Roberta Bria quindi poi ci giriamo tutti i passaggi tutti i link per quanto riguarda il lavoro su Franca Va bene, grazie a tutte, grazie Filomena, grazie, grazie di tutto, grazie, ciao, ciao, ciao, ciao.